Salve a tutti e benvenuti in un'altra puntata dei nostri Sinestesia Talks e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Paolo Enrico, Paolo Enrico è il CEO di Fordham. Fordham è una uh, piattaforma all in one per la realizzazione di attività di marketing uh, digitale ovviamente e uh, come Sinestesia lavoriamo ormai da tantissimi anni insieme sì. e usiamo con successo e, con, e con, in modo proficuo la, la piattaforma e il tema di oggi eh, sono le email intelligenti cioè come andare a creare eh, delle campagne di email, di email marketing in modo intelligente e di, soprattutto di qualità che non è una cosa assolutamente scontata anzi eh, ci capita spesso di, di trovare invece L'opposto no? è di essere magari anche noi obiettivo di mail, non, uh, no? di ricevere delle mail che non sono particolarmente uh, ben fatte. No? Quindi come, come comunicare come migliorare la propria comunicazione attraverso uh, questo, questo mezzo, l'email marketing? Beh sì, effettivamente hai ragione Francesco, è un tema abbastanza importante quello della, della qualità. Ci siamo veramente chiesti negli anni cosa significhi qualità, no? E perché poi quella parola è abbastanza generica, effettivamente è qualitativa, nel senso non esprime no? valore o performance, invece l'email marketing è un canale anche di performance di base, si misura ed è fondamentale capire cosa porta e come performa appunto. Il, il tema per noi è, è da sempre l'intelligenza no? delle email, cioè inviare email intelligenti significa inviarle per esempio nel, nel, nel momento esatto, con l'oggetto corretto, con le cose che il cliente si aspetta di ricevere, con eh, il, la giusta creatività, con i dati personalizzati, con magari eh, le informazioni che il cliente eh, mi ha richiesto. Di fatto non è nient'altro che un po' la metafora del marketing, se ci pensi, no? Cioè certo. il marketing deve un po' predire, prevedere il contenuto che il cliente vuole ricevere, il mail marketing è un canale e ha gli strumenti e i dati per portare poi a valore questo, questo, questo tema. Eh, di fatto noi cerchiamo di farlo con la tecnologia, cioè dando agli nostri utenti, ai nostri clienti gli strumenti per clusterizzare, per inviare nel momento giusto, per avere della creatività fatta bene, quindi con gli editor drag and drop e facendolo nel rispetto della legge, quindi sulla della privacy e tutta una serie di altre cose. Per noi che peraltro lavoriamo Ehm, guadagnando sulla quantità di mail che vengono spedite perché il nostro modello di business non si basa a utenti ma a email spedite dire solo email intelligenti significa anche dire spedisci meno possibile ma più di qualità è quasi uno simolo no? per quello che è il nostro modello di business però è fondamentale, eh, io lo rimarco sempre cioè noi lo facciamo per migliorare il valore non per, eh, per forza spingere a fare più, più cose di bassa qualità che poi... Eh, possono diventare il mail marketing un attimo che diventa volantinaggio. Certo, volantinaggio e spam. Hai no? toccato una serie di, di, di temi molto interessanti, no? quindi la qualità rispetto alla quantità, quindi sì. cercare di, di, di portare un messaggio di valore eh, e poi anche vabbè, il tema della privacy, eh, sì. che è un altro tema. Eh, de decisamente caldissimo Caldo, in questo sì, periodo, sì, no? sì. i riflettori sono eh, tutti su, su, <ride> puntati sul GDPR e sul rispetto del, dei dati personali delle, delle, delle, dei clienti e degli utenti. l'altro tema che anche mi, mi interesserebbe approfondire è quello della misurazione, sì. no? se, se non puoi misurarlo non puoi migliorarlo si dice, quali certo. sono i KPI e, e mh, i temi che vai a misurare, che, che è meglio misurare Secondo le best practice in una campagna di email marketing? Beh, allora diciamo che anche questo è un tema in forte evoluzione, perché l'email marketing è di fatto un canale è uno dei canali più vecchi, ma è anche uno di quei canali che cresce di più peraltro negli anni. No? cresce del 20%. Nel 2025 si, si stima un incremento del 25% degli utilizzatori delle aziende utenti che faranno email marketing e l'89% dei, eh, dei marketer eh, da, usa l'email marketing e eh, dà il, il valore all'email marketing come primo canale di, di, di comunicazione e di conversione. Quindi è uno strumento vecchio ma che eh, innova. Ora, l'innovazione si passa, parte anche e si, si basa anche sui dati. I dati che diciamo così, di partenza lo sappiamo, no? sono le aperture, i click, sono i due diciamo, KPI importanti. Nel, nel mezzo ci sono tutti i dati che una piattaforma può acquisire autonomamente o attraverso i dati che l'utente inserisce. Noi per esempio come azienda abbiamo deciso di creare un diciamo delle liste che siano più basate sul CRM che basate sul, sul dato email che anche qui eh, è, un, è una cosa abbastanza particolare di fatto le nostre liste potranno non avere l'indirizzo email all'interno che è strano per una piattaforma di email marketing eh, ciò significa che eh, potranno avere numeri di telefono, partite IVA eccetera perché il dato è quello che eh, ti permette di costruire appunto il KPI, le metriche eh, che partono dalle aperture dei click, dall'engagement appunto che sono poi di fatto i due capisaldi cioè. del, eh, del, del, del tracciamento che vale un po' per tutti i canali se ci pensi dai social eh, da, da, da tutto il resto una volta nel marketing c'era anche il tasso di sharing cioè uh -huh. di condivisione che ovviamente eh, veniva misurato oggi non, non, non si fa più tendenzialmente non abbiamo Beh, ma tecnicamente comunque possibile è assolutamente farlo. possibile, sì Ottimo. E il, Invece, ritornando al concetto della mail intelligente, come la definiresti? Qual è il modo migliore, la best practice, per costruire una mail di qualità e quindi una campagna intelligente? Appunto, quello che dici tu, eh, quella che parte da un ragionamento. Allora, qui potrei portare anche un tema di osservatorio, no? Abbiamo eh, milioni di mail spedite ogni mese, abbiamo migliaia di utenti che utilizzano la piattaforma. Eh, vediamo i comportamenti. No? I comportamenti solitamente sono bisogna spedire, Bisogna spedire significa che non ho pensato bene a al a perché, ma so che lo devo fare perché di, fatto di base c'è un'esigenza, la promozione, eh, la novità, eccetera, ma non ho pensato al cluster, ai tag comportamentali, ai comportamenti sul sito, all'incrocio magari con altre variabili che portano poi... Eh, a evitare sostanzialmente la clusterizzazione, no? perché mm. fai una comunicazione mainstream. Certo. In verità il vero valore sta sul, sulla clusterizzazione. L'email intelligente è quella che arriva a poche persone con dei contenuti personalizzati e, soprattutto, se pensata da un punto di vista creativo, che ha magari appunto un, eh, diciamo così, una creatività fatta ad hoc per quel tipo di mail. Quindi una mail appealing che vada direttamente a segno sì. no? nel. In questo periodo in cui l'attention economy fa sì che il, il tasso di attenzione degli utenti sia così basso, è meglio colpirne pochi, tra ma, certo. ma in modo estremamente certo. preciso. In Anche è una derivazione del marketing, no? cioè l'email marketing è, un, concetto, è un, diciamo, un canale di direct marketing però si basa sulle regole del marketing e eh, della comunicazione, quindi una creatività che faccia girare le persone perché stupisce, che sia in equity con il brand, che abbia appeal magari da un punto di vista del contenuto o un messaggio mh, pratico oppure alto, dipende da, da qual è la campagna e ci aggiunge che cosa? la profilazione, cioè certo. la possibilità di essere diretti e di andare a dire a Francesco una cosa e a Paolo un'altra. Questo gli altri canali non, non lo possono fare. Magari cercando anche proprio di dare del valore nel contenuto, quindi magari non so portare un white paper o qualche informazione certo. che possa essere mirata e che quindi possa poi generare delle interazioni successive no? anche con Sì, assolutamente sì. Infatti eh, come tutti i canali di comunicazione richiedono un investimento che non è sempre economico, ma è proprio di tempo, di contenuto, di pensiero, di valore dato non solo dal canale, cioè il valore non è spedire, il valore è permettere a chi riceve, quindi intanto il valore è consegnare, ma anche a chi riceve di eh, rimanere in qualche modo eh, come dire, ingaggiato perché è stato colpito dalla creatività, dal contenuto, dal gadget, nel caso. Specifico di un white paper magari di alto livello scritto bene eh, con una uniqueness che spesso si cerca ma non si riesce mai ad avere certo. eccetera eccetera quindi iniziare proprio un vero e proprio dialogo sostanzialmente sì e senti durante diciamo dopo la pandemia durante e dopo la pandemia come è cambiato l'email marketing se è cambiato beh sì allora beh, intanto è cambiato il 25 maggio 2018 cioè quando è entrato il GDPR ok che è cambiato per chi per le aziende, non per noi che facciamo eh, questo, diciamo, di, di certo. mestiere, perché la nostra piattaforma di fatto non è cambiata, era compliance prima e compliance adesso. Eh, in verità, è, è, con la pandemia c'è stato un tasso di, eh, diciamo, di evoluzione, di acquisizione del, de, cioè, dell'esigenza, cioè le persone le aziende sono accorte che eh, se non, non puoi essere fisicamente attivo hai bisogno di essere virtualmente attivo e l'email marketing è un tema, e, peraltro questo si aggancia al fatto che il GDPR, la, la, diciamo così, la tendenza a eliminare i cookie, no? quindi tutto il tema del third party data, i cookie appunto in terze parti eccetera, porta di nuovo l'email marketing al centro, perché è l'unico canale che, ha un, che ti permette di avere una, un database duo che nessuno ti può togliere mentre se vai sui social, se vai sui cookie, se vai sulle altre piattaforme quello non è un tuo dato, è un dato di qualcun altro che te lo dà in gestione l'email marketing è un unico canale che invece ti permette di averlo in casa ed è un po' il tuo tesoro, no? Eh, questo certo. è molto importante questo, è, è, è, ha, diciamo, questo concetto è stato veramente eh, diciamo così, espresso e fortificato e potenziato con la pandemia quindi far crescere il CRM sostanzialmente sì. Eh, qualificarlo, segmentarlo, aggiungere più informazioni possibili e poi puntare su una comunicazione di valore che, che abbia anche creatività al sì. suo interno. Tu pensa che il 75% delle aziende in Italia non ha un ufficio marketing strutturato, figurati se ha un database strutturato. strutturato. Ma molti non hanno CRM, molti certo. non hanno, hanno un approccio digitale ancora molto, molto limitato. Sappiamo che le PMI, che poi fanno grande, la gran parte del tessuto imprenditoriale italiano, sono molto molto certo. indietro da questo punto di vista. Quindi, questa certo. è anche un'opportunità perché vuol dire che hanno molto, molta possibilità di crescere, certo. eh, molto certo. spazio di miglioramento. Sì, sì, sì. Eh, interessante. Cosa pensi invece della, del sempre il tema privacy e le ultime evoluzioni eh, del garante che adesso ha, ha, ha definito che Google Analytics non è legale e poi per estensione molte altre, molti altri servizi che effettivamente basano magari la, la, la, la proprietà dei dati su aziende fuori dall'Unione Europea? Eh, cioè, questo è effettivamente un problema, non per voi perché la no, piattaforma è totalmente no. italiana ed è totalmente... Sì, noi abbiamo i server è... in Europa, siamo sì. completamente, diciamo così, da sempre, diciamo, eh, a posto, diciamo così, da un punto di vista GDPR. Ma il tema è probabilmente, eh, diciamo, spinoso più per, per gli utilizzatori, perché poi le aziende in qualche modo si strutturano. Eh, noi abbiamo dei competitor che sono magari base in America... E che sono in questo momento illegali, no? mm -hmm. ma lo si sapeva, cioè, ehm, ci sono il, il, cioè il giudice ha già da, dato delle sentenze sì. su altri brand competitor nostri che sono basati magari negli Stati Uniti e ha già detto che non vanno bene, eh, ma il problema è che le aziende non lo sanno e forse il tema della privacy è un tema che ancora è visto come qualcosa di, ah sì poi lo faccio, mm -hmm. no? ah sì, è un po' una rottura no? certo. se ci pensi. In verità noi che in azienda abbiamo un DPO interno, quindi investiamo non solo sul mantenimento al sicuro dei dati e nel modo giusto, ma anche abbiamo la competenza per, per gestire la responsabilità, gestire i processi, cioè noi, la nostra azienda... Eh, io non ho le chiavi di accesso delle piattaforme, non ce come giusto che sia, da, ma ce, non ce le ho da De... sempre, perché è fondamentale che in un'azienda certo. le, le password a noi non sono in chiaro, di, di nessun tipo di, di, di prodotto, di piattaforma, di, di niente. Questo è più culturale che eh, diciamo così, una, una legge e le aziende ancora da quel punto di vista devono farlo il salto. Certo, eh sì, c'è molta necessità di consapevolezza sì, che stiamo cercando anche noi nel tempo le sanzioni sono di, anche importanti. Di, eh sì, anche perché per adesso ancora, sono ancora poche, pochi i casi in cui si vedono delle sanzioni, però è meglio essere preparati ed essere compliant che, che poi si accorgere dopo. Il garante ha dichiarato che controllerà entro, eh, diciamo così, quest'anno, l'ha proprio scritto sul, sul sito della, del garante della privacy, controllerà eh, tutte le aziende che hanno a che fare con dati, cioè che, che, che lavorano con i dati. praticamente il 99%. Ecco, che magari fanno il, un mestiere in Italia, che lavora come noi, eh, magari nel, del digitale, nel digitale, no? Tutte, vogliono partire da quelle più importanti scendere, e vogliono controllarle tutte. Questo l'ha dichiarato proprio all'interno del suo sito internet. Beh. Bene Paolo, eh, un'ultima domanda. E spesso ci capita di fare ai nostri ospiti il futuro. Cosa, uh. cosa vedi in questo settore? Quali sono le evoluzioni? Sfera di cristallo, <ride> <Sì>. avanti. <ride> Ma guarda, mi è, mi è capitato di fare un, un recente intervento ad un evento eh, dove ho parlato proprio di questo. Eh, parlavo prima del fatto che è, è in previsione è un incremento notevole dell'user dell adoption no, sull'email marketing dell'utilizzo del, del, dell dello strumento del fatto che l'email marketing è in crescita un, un, si vede anche da, da altri punti di vista se tu guardi Substack che è un mm. servizio di newsletter eh, a pagamento negli Stati Uniti è uno dei, dei forse degli astri nascenti del, del, del tema no? cioè, oggi le, le persone sono disposte a pagare per le newsletter questo è un trend molto interessante se, sono pubblico. disposte a pagare, questo è veramente qualità cioè scrivere bene, dare contenuti di valore, eh, provare a dare sostanzialmente valore aggiunto no? ad un servizio. Noi abbiamo tanti clienti e sono i migliori peraltro, perché sono quelli che utilizzano l'email marketing nel modo giusto. Eh, io credo che si andrà in quella direzione lì, un po' per le rigidità di, di Privacy, un po' perché chi come sempre si è mosso in anticipo sopravvive nel tempo e poi lavora bene e un po' perché di fatto... Uh, non c'è altra strada, cioè noi siamo sempre più, il, il, gra, il web gratis non esiste più, esiste voglio qualcosa di qualità e non voglio quantità e questo anche nell'email marketing. Certo, è interessante, è come se ci fosse una convergenza da una parte l'email marketing che aumenta la, la quantità di valore che porta e quindi di contenuto, e dall'altra queste newsletter che nascono come contenuto addirittura a pagamento e che poi possono convergere magari verso anche dei contenuti certo, sponsorizzati. Quindi assolutamente. Quindi possono... Vedete, possono... è un canale... tutti, Infatti il New York Times eh, ha soprannominato la newsletter i nuovi social. Cioè, newsletter eh. sono i nuovi social. Molto interessante. Bene, grazie ancora grazie. per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui e alla prossima.